a dove metti le mani con quali criteri scegli le prese che utilizzi ma soprattutto con quali criteri scegli le prese con le quali ti alleni in questa serie di come scegliere le prese per poterti allenare al meglio e rimanere ragazzi a crescere sempre di più la tua salute condividerò con te quello che io ho imparato dalla, dalla mia esperienza da atleta, da insegnante da circa 30 anni e come costruttore e gestore di, di, di palestra arrampicata. In questo episodio ti parlerò delle prese pericolose. Per me è pericoloso tutto quello che mi impedisce di potermi manifestare al meglio, quindi o allenarmi o praticare arrampicata. Quando ti fai male devi stare fermo, devi aspettare di recuperare. Ma non è solo una questione fisica e di, con di condizione fisica. In realtà a te ti serve mantenerti in moto per quanto riguarda la salute mentale. Cioè, ti piace. <ride> Quindi cerchiamo di mantenerci sempre allenati per riuscire a praticare quello che ci piace. Questo è il concetto. Cioè, la salute va mantenuta e in questo caso su come ti muovi e sul come soprattutto ti alleni. Per me l'arrampicata è la mia vita, ma fondamentalmente a me piace muovermi. E quindi comunque cercare di stare in salute è la primaria condizione per me. Cioè io mi alleno per potermi muovere meglio, non per potermi muovere peggio. Infatti non capisco chi è che fa gli allenamenti e poi dopo due giorni non si muove. Cioè per me ogni volta che io mi alleno almeno il giorno dopo devo stare meglio, non devo stare peggio in funzione di che cosa. Il mio criterio di educazione al movimento è quello di poter sempre crescere. Ok, detta in giapponese, come ripeto spesso, è kaizen, lento e progressivo miglioramento. In questa maniera io che faccio? Ho cioè, una linea costante di crescita, ma che mi permette costantemente di muovermi, di migliorarmi. Va bene che ci sta un minimo di dolore dovuto all'acido lattico, ma un minimo, ma non può ostacolare la deambulazione addirittura. Quindi, per esempio, che chi fa pesi, chi fa gambe, il giorno dopo non può camminare. Per me, io il giorno dopo, il giorno stesso, io devo stare sempre bene, perché io mi alleno per stare bene, non in un futuro, ora, ora questo è il sempre questa è la mia garanzia quello che ho ora quello che posso e riesco a fare ora poi ovviamente mi alleno e se io mi alleno bene quindi ho un lento e progressivo miglioramento sicuramente arriverò a fare quello che ora non mi immagino però se mi faccio male in realtà non faccio un passo avanti faccio un passo faccio due tre passi indietro poi dipende dal tipo di, di male che mi faccio ed ecco qui che andiamo su, eh, sulla traumatologia dell'arrampicata. Non è il mio, diciamo, il fulcro, però comunque me ne intendo perché, perché mi sono fatto male <ride> tantissime volte. Io ti parlo di questo perché non solo mi sono fatto male io, ma insegnando da, da quasi 30 anni, quello che io ti dico è comprovato, non solo da me, ma anche da tutte le persone che ho allenato e insegnato ad arrampicare. Intanto è importante definire dove si riscontrano la maggior parte dei traumi nell'arrampicata. Allora, La prima cosa che devi capire è che le prese grandi sono dannose. Perché sono dannose? Perché le prese grandi puoi agganciare, puoi incastrare, puoi creare rotazioni. Tutte queste parole che ho usato potrebbero, potrebbero causare danno le parti che potrebbero incorrere traumi nell'arrampicata possono essere racchiuse in tre grandi categorie articolazioni tendini e muscoli le cause di questi traumi sono dovute principalmente all'atteggiamento alla carenza di tecnica o alla tipologia di presa L atteggiamento scorretto rappresenta la, la principale delle cause e determina di fatto anche gli altri due perché se uno ha un atteggiamento che non è rivolto alla cura, a cercare di capire, a, alla comprensione tenderà poi a sottostimare i passaggi quindi determinerà uguale una carenza tecnica e poi di conseguenza anche non avrà la sensibilità per, per scegliere o comprendere come utilizzare determinate prese di conseguenza, la maggior parte del lavoro di prevenzione per quanto riguarda eh, appunto il trauma e la sicurezza in generale dipende quasi tutto dall'atteggiamento. Dall come, come si risolve l'atteggiamento? Mantenendo lo spirito, diciamo, della verticalità, desiderio costante di miglioramento e di andare oltre. Ai limiti quindi è un atteggiamento di ricerca continua e informazione. diciamo che la pratica ottimale è proprio la pratica del benessere perché perché mette come come principio primario la cura di quello che noi stiamo facendo è l'innalzamento del nostro livello di, eh, di coscienza di consapevolezza e di informazione. secondo i principi dell'arrampicata che sono sostenibilità ed efficienza. Non è fare a ogni costo, ma il contrario è fare al minor costo possibile, riuscire nel, nell'intento primario e quindi di, eh, evolvere senza consumarsi. si intende per tecnica? Che la tecnica riguarda lo studio del corpo umano e di come si debba muovere nella maniera più efficiente possibile, rispettando se stesso. L'uomo eh, è rappresentato dalla postura eretta e ogni, ogni segmento del suo corpo ha dei movimenti secondo postura primaria. Ha le articolazioni fatte in maniera tale da, poter, da, da potersi articolare secondo dei piani ben delineati. Una volta compreso che tu dovrai muoverti secondo appunto come sei fatto e come il tuo organismo è predisposto a farlo, da lì è semplice comprendere le motivazioni della maggior parte dei traumi. Sono tre le motivazioni del trauma: rotazione, rotazione compressione schiacciamento, e poi le cause fisiologiche che possono essere da sforzo o da affaticamento. Quindi quando il muscolo non lavora in maniera ottimale, mentre diciamo la torsione e lo schiacciamento possono comportare lesioni all'articolazione, al tendine, lo sforzo e l'affaticamento possono portare traumi su tutto. Arriviamo al noccio de, di questo video, già istintivamente diciamo alcune, alcune cose viene il sospetto nel senso mettere una mano su un appiglio che è simile a una lama che viene veramente affilato o aguzzo, non, non è il massimo però da lì è, è, va bene ma quant'è la differenza? non è che una presa è dannosa di per sé in ogni situazione eh, in questo momento storico diciamo che come consigliano eh, la maggior parte dei, dei produttori di prese ogni presa è importante che sia posizionata utilizzata negli angoli giusti nel senso le prese da placca la presa da strapiombo e la presa da tetto allora io ti faccio vedere queste due prese qua e da qui dallo specifico possiamo tornare indietro e comprendere tutti sia le tipologie di trauma che comprendere poi il come scegliere la presa allora da quale partiamo partiamo da, da questa presa da tetto la presa da tetto allora come vedi come puoi vedere qua c'è un'inclinazione cioè la battuta delle dita se io la metto orizzontale è parallela al terreno quello che devi capire è proprio questo allora la battuta delle dita la battuta, il piano, la superficie dove tu andrai a calzare e mettere e posizionare le dita è meglio che sia parallela o addirittura inclinata verso il basso in questa maniera questo angolo qui non andrà a primario a schiacciare o a diciamo a, a tenere i tendini e le articolazioni e questo è già il primario problema di, di delle tendinite cioè lo schiacciamento la compressione quindi questa che vedete qua va bene anche in strapiombo però perché questo nello specifico queste sono le prese extreme limits sono state studiate sono modelli miei che io eh, ho mandato allora abbiamo collaborato e io ho disegnato eh, dei modelli allora questo già è un po più estremo perché come vedi nel profilo Qua un angolo si evince, anche se il bordo è abbastanza ciotto spesso, questo è di almeno un centimetro. Però in ogni caso, a mio parere, io questa non la metterei comunque in placca, ma per due semplici motivi, perché le prese più traumatiche in assoluto sono le prese grandi questo perché perché alimentano l'atteggiamento del non avere cura. Ti ricordi che il problema primario del, del trauma era il non avere cura? Quindi l'atteggiamento questo lo fomenta perché? Perché tanto, tanto la presa è grande, io la sento e prendo e vado. Non pensi più, diciamo, alla qualità del movimento ma tanto sai che quella è buona, quindi non solo la utilizzi male, ma soprattutto ti ci butti, perché dici tanto quella è buona, e il tanto che non ha più, che perdi la cura di quello che stai facendo, perdi la, la sensibilità, perdi la precisione, ed è quello lì che, che, che scappano i traumi. Poi, fatto una volta, ovviamente non succede niente, ma ripetitivamente cioè non è che ne metti una sicuramente ne metterai tante quindi ci comincerai a fare eh, adesso ti tratterai come un criceto ti metterai sulla ruota a fare i giri là sopra va bene e quindi questa grande buona mani tetto allora quello che ti ho detto del profilo del ciotto si vede bene su quest'altra presa il profilo di questa, come puoi ben vedere, è la sezione del bordo è quasi due centimetri. Allora, questa è una presa, a mio parere, è top, proprio un master. Perché? Perché è un bidito che non causa compressione. Uno perché ha cioè, questa, questa ergonomia, proprio tutto studiato qui, uno, prima cosa. Poi anche perché come bidito è atipico. Soprattutto sul roccia, cioè i biditi sulla roccia sono comunque traumatici pochi, almeno che non sono sfasati, ma sono veramente complicati e difficili da, tro da trovare, soprattutto in strapiombo. Allora, qui il trauma da compressione sulle dita non c'è, neanche tra l'altro il trauma da rotazione, perché? Perché, come puoi vedere, qui la presa, svasata sui, sui bordi quindi non si può uncinare e fare questa leva qui cioè questo l'ho studiata proprio apposta per evitare l'uncinata. L'uncinata, cioè, un po' la puoi fare, però, essendo svasata, se vieni, se ti metti in una posizione, diciamo erronea, quindi vai a caricare, sovraccaricare, proprio le articolazioni, in quel in quel momento lì andrai a perdere la presa. Se invece il bordo fosse, fosse stato netto e il dito sarebbero andati a incastro, come succede, su roccia, e lì, ripeti, ripeti, ripeti, eh, c'hai trauma da compressione e trauma da rotazione tutte e due insieme. Quindi non è importante solo come mette le dita, ma anche i bordi della presa sono importanti, quindi devono essere stondati il più possibile. Ora abbiamo parlato delle prese delle mani. Però attenzione che gli stessi principi vanno bene pure per le prese dei piedi. Perché? Perché è uguale. La presa del piede, soprattutto se è grande, che si può uncinare, ti permette di fare delle, delle, delle eh, rotazioni forzate, soprattutto di ginocchio, bacino e schiena, anche senza un corretto utilizzo dei muscoli, quindi utilizzare la presa per mantenere delle posture, quando in realtà le articolazioni vengono gestite da, dai muscoli. Quindi se tu utilizzi e vai a scarico sulla presa utilizzando parzialmente il muscolo, che poi in realtà è anche l'ideale per l'arrampicata, però è un problema per le articolazioni, perché come vedi, come stai guardando nel video, questo tipo di rotazione va a, a, a torcere completamente il ginocchio e nel caso in cui il ginocchio Andasse tu lo portassi sotto la punta del piede il peso scarica, si scaricherebbe proprio sull'articolazione e con il, pre, con il piede molto grande che io non ho da farti vedere però potresti andare probabilmente a rompere menischi, eh, tre, eh, i menischi, alledere i tendini, i legamenti Tu dici in assoluto le prese grosse no, ma anche le prese svase? Allora, per le prese svase c'è una... <ride> un altro dettaglio. Ci siamo incentrati sulle dita, però sappi che non è l'unico punto. Noi parlo di articolazioni, parlo di tutte le articolazioni, quindi come per i piedi andiamo a interessare ginocchio, bacino e schiena, ma anche per quanto riguarda la parte superiore, quindi dopo le dita ci sono i polsi, i gomiti, le spalle e la parte superiore, e il collo e la parte superiore della schiena. Torniamo alle prese svase. Allora, appunto, non è solo di dita il problema, ma è proprio da qui si evince anche la presa svasa. La spesa grande svasa non la prendi più solo con le dita, ma la potresti prendere col palmo, perché più superficie d'appoggio cerca... Cerchi di, di, di offrire e aumenti l'attrito, aumentando l'attrito aumenta la tenuta. Però questo, su una presa grande, cerche, cercherai appunto di mantenere te l'angolo schiacciando e creando questo angolo con il polso. In questo angolo qua, qui abbiamo il tunnel carpale che è la guaina, che è la fodera dove passano ovviamente tutti i tenderi. Trama da compressione da compressione e schiacciamento tenderà a prima a infiammare dentro i tendini e poi successivamente a sfilacciarli o a rovinare premamente questa guaina anche scorrendo dentro male facendo attrito che non scorrono scorra si sfilacciano poi o si sfilaccia il tendine o si sfilaccia la guaina. Comunque bene non fa. Detto ciò, torniamo indietro. Prese grandi. La presa grande, non c'è più, a meno che non è una presa grande e stretta, non c'è il trauma, diciamo, sulle dita, a parte se è un proprio una lama, sì, però comunque posto, se tu la utilizzi male o magari ti ci tuffi sopra, incomincia a interessare, dato che comunque la presa tiene sempre, e perdi i piedi per esempio incominci a interessare il gomito che prende la stecca se perdi i piedi dopo il gomito c'è la, la spalla ok? e poi tutte le rotazioni che puoi fare proprio perché hai una presa grande e puoi andare fuori postura perché la presa grande compensa perché tanto ti tieni ok? e quindi quella cosa ti induce comunque automaticamente ad andare fuori postura e quindi a esagerare che poi allora in arrampicata ci sta però in arrampicata lo fai una volta due volte tre volte fai dieci volte totale in allenamento incominciamo ad andare sull'ordine delle centinaia perché è anche quotidiano cioè non è che tu quando vai a scalare ti passi una vita su quella via lì e quindi quelle prese la prendi una volta due volte la prendi dieci volte anche se la tenti tante volte ma non è mai come avercela dentro casa e continuare a fare i percorsi o i circuiti all'interno della casa o in palestra occasionalmente se tu carichi una presa male o se incontri una presa che diciamo può essere tra virgolette dannosa con una volta che tu la utilizzi è difficile che ti possa far male perché ci stai attento il problema è quando sussiste quando questa cosa entra in ripetizione nel, nel ciclico quindi se noi ci alleniamo, alleniamo vuol dire che noi in realtà proviamo più volte lo stesso passaggio, quindi calziamo più volte la stessa presa o anche lo stesso traverso lo faremo più volte. In questa maniera a, andremo incontro sicuramente a dei traumi, quindi più sono le volte che tu ripeti la stessa cosa più hai alte le possibilità di danneggiarti. Quindi. <ride> diciamo, so, eh, diciamo, soluzione le prese grosse, attenzione soprattutto cosa si intende per prese grosse abbiamo detto anche in placca come ti ho già detto al video precedente l'ingombro, non esagerare poi è inutile che tu prendi le zanche o le ronchie cioè dove tu metti la mano così cioè. le tasche ecco, una tasca non c'ha senso cioè comunque noi stiamo allenando sempre la percezione e devi allenarti a capire dove, fino a dove ti puoi spingere cos'è che tu eh, puoi riuscire a tenere e quindi tenere una tasca non capisco il tipo di esercizio cioè tenere mille tasche è come dire io mi sto allenando per fare il 6A ah, io già lo ripeto, lo ripeto costantemente cioè attenzione, ricordo di sempre il perché lo stiamo facendo l'arrampicata è l'esaltazione della, della percezione e della definizione del movimento quindi deve essere più preciso e deve essere più sensibile ok quindi tu devi imparare a capire cosa riesci a fare e come farlo per riuscirci quindi prese fondamentalmente piccole, piccole o medie, ma soprattutto non devono essere uncinate. Poi per carità c'è cioè una presa, io, cioè, le prese piccole possono essere anche uncinate, ma grandi uncinate, ripeto, non ha senso. Okay? Tu dici ma io la utilizzo per recuperare? E impara a recuperare o impara a fare esercizi aerobici, su, su prese piatte. Per me è difficile farti vedere delle prese dannose perché io prendo solo prese buone e ho solo prese extreme limits qua dentro proprio perché, perché abbiamo studiato per non fare male e per, appunto, per sviluppare il gesto dell'arrampicata e imparare a essere più pronti per cose più difficili pronti tra virgolette, cioè è proprio l'atteggiamento mentale ponersi sempre oltre ogni limite, mantenendo sempre l'attenzione sulla cura, la cura del gesto, la cura del sé, di come siamo fatti. Ci manca il trauma da eh, affaticamento o da sforzo. Questo rientra sempre nell'atteggiamento quindi anche se te hai risolto, diciamo, e c'è tutte prese buone, e tu utilizzi tutte prese buone, sappi che comunque la ciclicità, quindi il ripetere sempre lo stesso movimento, ripetere se, ah, per quanto la presa possa essere buona, quella presa si trasformerà nel tempo in un danno. È come dire una goccia d'acqua che casca, quella goccia d'acqua ti potrebbe dissetare fino ad arrivare a una quantità di un bicchiere quindi sì va bene ma oltre ricordate che quella goccia d'acqua può generare gli ostigocidi è sempre di allenarti in circuiti ma il circuito devi cercare di cambiarlo più spesso possibile vero che io ti ho già detto di scriverti Capitolo. tu te li scrivi, ma non per farlo il giorno dopo, tu te lo scrivi per poi vedere nell'arco non so, di un mese se effettivamente sei migliorato oppure no, però se uno lavora nella maniera corretta è quasi non necessario eh, andare a, a rivederlo, però comunque in ogni caso tu ti conservi una memoria anche perché, poi questo farò un video a parte, però nel momento in cui tu lo scrivi, lo stai memorizzando e ti crei anche un, diciamo, un background, un, un archivio di movimenti più saldo, più preciso, che ti permetterà poi di avere più immaginazione. Quindi evitare di fare i traversi, di rifarli tante volte, quindi magari una seduta, ok, fai, ti studi il traverso e lo fai due o tre volte, ok. Il giorno dopo cambi il percorso e poi un'altra cosa importante è fino a quanto mi posso spingere nell'allenamento e lì è la famosa frase ascolta te stesso, impara ad ascoltarti. Questo perché quando tu percepisci stanchezza diciamo perché percepisci stanchezza? Perché il tuo corpo ti avvisa prima di danneggiarti che c'hai delle carenze che stai andando prima ancora di andare ad affaticare i muscoli tende le articolazioni perché i muscoli tende le articolazioni perché il muscolo se è idratato minerali c'è glucosio tante cose se c'ha dentro è alimentato mantiene tutto quanto il sistema scompreso le articolazioni al momento che il muscolo incomincia a lavorare male incomincia eh, a soffrire si dice affaticamento attenzione affaticamento in termini clinico, nel momento in cui uno ha un organo affaticato vuol dire che sta male una patologia l'affaticamento quindi tu non puoi ambire ad affaticarti né che tu puoi trovare laggio nell'affaticarsi quello che tu devi imparare a, a comprendere è capire i limiti per andare oltre ma se te ti senti stanco senti quello e ascoltati. È come la paura e il dolore. Allora, se tu non hai risposte a questo, è meglio che ti fermi. sempre. Perché? Perché domani c'è un altro giorno. <ride> e ora devi cercare di stare bene. Anche perché io non so come fai a divertirti nel momento in cui tu sei distrutto. Cioè, perché devi fare questa cosa? Cioè, sappi che stai coltivando una cosa insana e che è, è, si chiama masochismo. Il masochismo non puoi alimentarlo, ok? Dici, no, perché devo essere forte? Ma la forza? Questa è stupidità, non è forza. Cioè, io non so eh, la cultura dove ci sta mandando, però sicuramente so che io non mi diverto quando fatico. E ti dico che io vengo da dieci anni di competizione, non è che... <ride> non le ho fatte queste cose però ancora sto pagando tutte, tutto quel, quello che io ho, ho creato e ho generato in quel periodo lì. Anche perché tu fisicamente poi guarisci, ma psicologicamente è molto più complicato. Attenzione, uno la, la sottovaluta sempre la mente. però per un arrampicatore, sottovalutare la mente. Ma come fai? Cioè, l'agilità, arrampicate agilità è la capacità coordinativa, che appunto si perde nel momento in cui sei stanco perché andrai appunto a disorganizzare il movimento e quindi arriverai scomposto. Farei movimenti scomposti e sarà facilissimo farti male perché arrivi scomposto e perché i muscoli sono stanchi quindi non possono rispondere e compensare. Diciamo, rimetterti di a posto e quindi ti fai male. Ovviamente, ti ho fatto, comunque, un panorama. Io quello che cerco di, di fare è cercare di stimolarti ad andare a, ad informarti o stare più attento e eh, appunto a cercare di trovare soluzioni. Non ti ho detto tutto? <ride> Ovviamente, quello che mancherà o che ti serve sapere, commentamelo qua sotto e dimmi cos'è che vorresti approfondire o cos'è che non hai capito, così cerco appunto di risponderti con un altro video o direttamente sul messaggio. Poi ovviamente per rimanere aggiornato sui nuovi contenuti che pubblicherò iscriviti al canale e clicca al tasto campanellina.